Ciao a tutti, oggi prepareremo il timballo di zucchine, il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a rondelle, zucchine tagliate a listarelle, uova, parmigiano, latte, farina, burro, sale, pepe, noce moscata e provola tagliata a fettine. Diamo il via alla ricetta.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 mettere il latte le zucchine tagliate a rondelle il burro la noce moscata il pepe e il sale ed azioniamo i bimbi per 10 minuti 100 gradi antiorario velocità soft adesso proseguire la cottura per altri 8 minuti temperatura varoma antiorario velocità soft con il cestello al posto del misurino togliere il liquido in eccesso. Dopo aver tolto il liquido in eccesso aggiungiamo le uova, il parmigiano grattugiato e la farina ed azioniamo il bimbi per 20 secondi antiorario. Velocità 2. Versare il composto in una pirofila ben imburrata. Mettere la provola. nelle zucchine a listarelle. Spolverizzare con del parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. Il timballo è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. timballo di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!